Ciao sono Marco in questo posto meraviglioso al termine di una corsetta veramente speciale fatta veramente col cuore eh, in una giornata molto calda <ride> fa veramente molto caldo e voglio condividere con te una piccola chicca di formazione off-road anche se credo che di quello di cui ti sto per parlare non è che ce ne sia fondamentalmente tantissimo bisogno se mi senti biascicare è perché sono molto provato ho bisogno di liquidi eh devo veramente recuperare quando ero ragazzo pensavo che saper fare tante cose insieme mi cioè il multitasking diciamo in un certo senso mi avrebbe consentito di fare veramente più cose cioè di risparmiare anche del tempo non c'è un errore più grande d'altro canto quando sei ragazzo devi ancora maturare e questa maturazione ovviamente poi dopo si traduce in saggezza non voglio dire che io sia saggio ma sto acquisendo ci sto lavorando su questa saggezza la sto acquisendo lentamente non è vero non è così qui è pieno di spini piante pungenti non è così non è assolutamente così perché se tu vuoi veramente risparmiare tempo, se vuoi veramente eh, fare qualcosa di ehm, speciale con il tuo tempo, di dargli più valore, allora devi semplicemente mettere la massima concentrazione in ogni singola cosa che fai, iniziarla e portarla a termine con tutta la concentrazione, poi ovviamente non è detto che questa cosa debba essere portata a termine per forza in quel momento, perché magari è qualcosa che va fatta gradualmente a step, però la realtà è che se vuoi veramente risparmiare tempo devi concentrarti e focalizzarti seriamente e potentemente su ogni singola cosa e se sei potentemente eh, focalizzato su una cosa eh, gli dai tutta la tua attenzione è chiaro che riesci a risolverla prima e meglio perché di attenzione tu hai una capacità di attenzione che è abbastanza limitata un po' come la mia come tutta quella di tutti noi limitata o non limitata in ogni caso è una quantità finita ecco perché dico limitata non perché eh, ne hai poca o sei limitato o limitata in qualche modo No, dico semplicemente che ne hai una quantità finita pertanto se vuoi realmente eh, dare la massima espressione, dare il massimo potere a questa tua capacità di attenzione, allora è importante che tu eh, la vada a investire nel miglior modo possibile, cioè focalizzandoti su ogni singola cosa, ogni singola cosa, è molto importante questo. Ovviamente per la maggior parte delle persone questo è un consiglio che a cui neanche serve, neanche serve. però per molte altre persone, per esempio per me personalmente, è una cosa che mi è utile ricordare di tanto in tanto mi auguro di esserti stato utile come cerco di fare sempre con i miei eh, piccoli video queste pillole di formazione off-road che insomma mi aiutano a tenermi un po' in contatto con te e cercano questi video o meglio cerco io attraverso questi video di portare un valore aggiunto a tutte le persone che mi conoscono e che mi frequentano e che in un modo o nell'altro insomma mi seguono ti saluto con un abbraccio Tchau.